Buonasera a tutti. Eh, oggi rivediamo, continuiamo il discorso sulla ricorsione che avete introdotto ieri con il professor Corno e in particolare prima di iniziare vorrei riguardare alcuni concetti base di Java che anche se sono anche se molto probabilmente li avete visti è bene ripassare perché sono fondamentali nella ricorsione. In particolare ci occuperemo del passaggio dei valori in Java quando chiamiamo una funzione, quindi passiamo dei valori eh, ad un metodo e del fatto che nelle liste ci siano i riferimenti degli oggetti e non gli oggetti stessi. Allora, iniziamo con java is always pass by value. Sapete che nel linguaggio di programmazione, la classica domanda che si fa è questo linguaggio di programmazione è eh, pass by value, pass by reference o cosa? Questo ci permette di capire se le variabili che vengono passate ad un metodo una volta cambiate eh, questa, questa modifica viene anche propagata al chiamante o meno ossia ho un metodo lo chiamo, passo una variabile che potrebbe essere un mio oggetto faccio delle modifiche su questo oggetto quando, ritorno, quando il metodo finisce ritorno al chiamante il chiamante capisce cosa è successo o no può vedere queste modifiche allora, la risposta è che java passa sempre i, per valore, passa sempre i parametri per valore quindi fa una copia dei parametri, un po' come in C. Sfortunatamente c è, eh, è stata scelta una parola poco felice, che è reference, per indicare la locazione di un oggetto in memoria. E quindi quando si dice pass by value, in realtà viene passata la reference dell'oggetto, che viene copiata, e quindi a volte si dice pass by reference, ma non è il classico pass by reference come viene inteso tradizionalmente nelle logiche di programmazione. Quindi quando chiamo un metodo e a questo metodo passo un oggetto viene passato non l'oggetto stesso ma la reference di quell'oggetto, quindi viene proprio copiata. E, ehm, questo però fa sì che sia possibile modificare i campi di questo, di questo oggetto, le variabili di questo oggetto, nella funzione chiamata e questa modifica si propaghi nel chiamante. Vediamo adesso un esempio. Siamo nel main, creiamo un oggetto cane, quindi new dog max e assegniamo un nome a questo cane che è max chiamiamo la funzione fu e passandogli come argomento a dog quindi questa funzione non viene passato l'oggetto e dog, ma viene passato il riferimento di questo oggetto in memoria quindi il chiamante scusate, il chiamato riceve il riferimento di dog che è di nel chiamato si fa un confronto si chiede il nome è uguale a Max, adesso vedremo la risposta, viene ass assegnato un nuovo oggetto al posto del vecchio riferimento D, e poi si fa un altro controllo, eh, il nome è uguale a Fifi, ritornando al chiamante, dopo al ritorno della funzione ci si chiede ma il nome di questo cane è Max o Fifi? Allora la risposta è che siccome viene passato per valore il riferimento dell'oggetto quello che succede è una volta chiamata la funzione all'interno della funzione se si fa l'equals eh, di max si vede che la risposta è true perché l'oggetto era quello che l'oggetto ricevuto fu è quello inizializzato, quello creato nel main il nome era Max, quindi quando faccio il confronto, se è uguale a Max, la risposta è true. Nella funzione foo fu, creo un nuovo oggetto, e lo chiamo Fifi, che è un nuovo cane, lo chiamo Fifi. A questo punto faccio il controllo, ovviamente il nuovo nome sarà Fifi, però questa, questo cambiamento non viene recepito dal chiamante, quindi dalla funzione main, perché... Perché non sto modificando un campo dell'oggetto dog D, ma ne sto creando uno nuovo. Sto creando un nuovo oggetto e lo sto segnando a D. Quindi sto cambiando il riferimento. Quindi non è più il riferimento vecchio, lo sto proprio cambiando. E' per questo che nel main non si modifica. Invece in questo esempio... Eh, cosa succede? All'interno della funzione foo, a differenza di prima, si setta un nuovo nome, quindi non viene più creato un nuovo oggetto, ma semplicemente si aggiorna il nome con Fifi. Prima era Max, adesso si chiama Fifi. A questo punto si fa il controllo, il nome è uguale a Fifi? Ovviamente sì, perché l'ho appena aggiornato. E nel main, cosa è successo? È Max o è Fifi? La risposta è che sarà Fifi, perché a differenza di prima non ho creato un nuovo oggetto e l'ho assegnato e quindi ho creato un nuovo riferimento ma ho modificato un oggetto esistente è tutto chiaro questo esempio? lo sapevate già? spero di sì avete domande? no l'altro concetto che secondo me è molto importante ribadire è quello sulle liste in generale sulle collection abbiamo visto che la lista è una collezione ordinata di elementi che contiene il riferimento agli oggetti non l'oggetto stesso quindi se inserisco un oggetto in una lista e successivamente lo modifico, questa, eh, eh, questa modifica sarà propagata anche all'oggetto puntato all'interno della lista. Questo funziona per tutti gli oggetti che però sono mutabili, perché in Java esiste tutta una classe di oggetti che sono, una, tutta una parte di oggetti che sono immutabili, come esempio le stringhe, ossia una volta creati, cosa significa immutabile? Una volta finita la fase di costruzione, non è, più non è più possibile modificare il valore di quell'oggetto, ma per modificarlo devo creare un oggetto nuovo. Quindi ogni volta che creo una stringa e la modifico, sto creando una nuova stringa, non sto modificando la, la stringa creata precedentemente. In questo esempio, cosa vediamo? C'è una linked list. All'interno di questa linked list inserisco degli oggetti posizione, che vengono creati a partire da due coordinate, x e y. Ad esempio, creo un oggetto posizione A con coordinate 2 e 3, un oggetto posizione B con coordinate 3 e 4, le aggiungo alla lista tramite due add, stampo la lista, poi modifico il valore della x di A e la setto a 11, prima era a 2. Successivamente ristampo la lista, che cosa mi aspetto? Che nella prima stampa vedrò 2e e 3 e 4, ossia gli oggetti che ho inserito. Successivamente ho modificato il valore della x dell'oggetto A, quindi i nuovi oggetti stampati saranno 11.3 e 3.4 appunto perché nella lista non viene copiato l'oggetto, viene copiato semplicemente il riferimento dell'oggetto sia che sia una linked list, che sia una real list o una collection, funzionano più o meno tutte uguali diverso però quando invece utilizzo gli oggetti immutabili, come ad esempio le stringhe, in questo caso creo due, due stringhe la stringa full e la stringa bar le inserisco all'interno di un array list che contiene string, successivamente modifico l'oggetto fu e dico che l'oggetto fu punta a fu2. Però questo non vuol dire che viene modificata la stringa precedentemente memorizzata all'interno di fu, vuol dire che viene creata una nuova stringa che si chiama fu2 e viene assegnata a fu. quindi fu semplicemente contiene un nuovo riferimento che non è più alla vecchia stringa fu ma è alla nuova stringa fu2 se quindi stampo qual è il contenuto della lista get 0 otterrò fu che è la vecchia stringa che ho inserito perché quella nuova semplicemente l'ho creata, l'ho segnata a fu ma, ma non c'entra nulla con quella della lista e tutto questo perché le stringhe sono immutabili ossia una volta creato, una volta che ho creato la stringa fu la stringa bar non posso più modificare la stringa stessa, posso ovviamente cambiare l'assegnazione della variabile fu o della variabile bar, ma non posso modificarne il contenuto avete domande su questa parte? Ok, adesso iniziamo con la parte decisamente più divertente che è quella dell'esercizio sulla ricorsione del quadrato magico allora, cos'è un quadrato magico? Un quadrato magico è una griglia di dimensione n per n, dove n è la grandezza del, di ciascun lato del quadrato, che deve essere riempito con dei numeri che vanno da 1 a n quadro e devono essere disposti in modo tale che la somma di ciascuna riga e ciascuna colonna e della diagonale principale e secondaria sia uguale. Il valore... Eh, per cui deve essere uguale, si chiama, il valore di somma si chiama costante magica. Il quadrato magico è stato ampiamente studiato in, in letteratura e la costante magica è n che moltiplica n al quadrato più 1 diviso 2. Il motivo per cui è che la serie 1, 2, 3, 4 fino a n quadro ha come somma n al quadrato che moltiplica n al quadrato più 1 diviso 2, ma poiché abbiamo n righe, n colonne, viene diviso per n, quindi alla fine la costante magica è, è n che moltiplica n al quadrato più 1 diviso 2. Sappiamo qual è la costante quindi magica per diverse dimensioni. Eh, sono stati proposti in letteratura diversi, diverse metodologie per costruire il quadrato magico con dei metodi esatti, quindi senza dover ricorrere a tecniche esaustive o comunque di ottimizzazione, ma noi non ci occuperemo di queste perché adotteremo un approccio ricorsivo che ci permetterà di analizzare quasi tutto lo spazio delle soluzioni e scegliere poi la soluzione che ci interessa, ossia quella che soddisfa il criterio della somma. È chiaro? Se non è chiaro qualcosa, interrompetemi perché è abbastanza importante che tutte le parti siano quindi co come funziona, come possiamo risolvere questo problema abbiamo un quadrato inizialmente vuoto consideriamo il quadrato 3x3 perché è la dimensione minima che, possiamo, che ha senso analizzare perché per la 2x2 mi sembra che non ci sia soluzione quindi abbiamo un quadrato vuoto una griglia vuota iniziamo ad inserire nella prima posizione libera che è quella in alto a sinistra un numero, ad esempio il numero 1 poi ad ogni passo della ricorsione inseriamo dei nuovi numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino ad arrivare al passo 9 dove l'intera griglia sarà completa. Quindi questo è l'approccio che adotteremo, ad ogni passo della ricorsione inseriremo un nuovo numero all'interno della griglia. Alla fine, quando avremo una soluzione, ci interessa capire se questa soluzione è sensata o meno. È una soluzione per il problema. Come facciamo a capirlo? Dobbiamo sommare tutte le righe. Vedete le frecce rosse. In questo caso la somma fa 6, 15 24. Tutte le colonne che sono le frecce blu, 12, 15 18. Tutte la diagonale principale e la diagonale secondaria. Però vediamo che in tutti questi casi le somme sono diverse, a parte... A parte, la, a parte la riga centrale la diagonale la colonna centrale tutte le altre somme sono sbagliate perché noi sappiamo che la costante magica per una griglia 3x3 è 15 quindi assolutamente questa non è la soluzione del problema del quadrato magico è una possibile, diciamo che è una possibile eh, configurazione della griglia una di quelle che di sicuro andremo ad analizzare quindi di sicuro ha fallito tutti i test, non è la soluzione del problema, dobbiamo analizzarne delle altre. Ogni problema può essere risolto sia con la soluzione iterativa che con la soluzione ricorsiva, quindi ogni problema ricorsivo può anche essere risolto con la soluzione iterativa, ma tipicamente la soluzione ricorsiva è più compatta e più semplice da capire anche se è un pochino più lenta da eseguire più che altro il vantaggio il vero vantaggio di tutte le soluzioni ricorsive è quello di avere la stessa struttura quindi perlomeno nella maggioranza dei problemi che vedremo la soluzione eh, di problemi ricorsivi avrà la stessa struttura del programma, quindi una volta capita qual è la struttura generale si tratterà soltanto di applicare le modifiche necessarie per lo specifico programma con poca difficoltà direi anche quindi, quello che consiglio e seguire una serie di passi, appunto perché tutti i problemi ricorsivi che vedremo più o meno hanno la stessa struttura, conviene capire conviene estrarre uno schema di base e ogni volta ricondursi a questo. All'inizio, piuttosto che buttarsi subito sul codice, conviene cercare di capire bene il problema nei dettagli. E secondo me è un ottimo modo per farlo e rispondere a queste domande. Ossia, la prima, come imposto in generale la ricorsione? Molto semplice, ad ogni passo inserisco un numero, un numero scelto tra 1, 2, fino a n al quadrato, dove n è la dimensione, dove lo inserisco nella prima casella libera, considerando che la prima casella libera è quella in alto, se il quadrato è vuoto, la prima casella libera è quella in alto a sinistra, poi si completa la prima riga, poi si passa alla seconda e poi successivamente alla terza. Quindi lo si completa in modo ordinato. Quindi ad ogni, la mia funzione, quello che deve fare è semplicemente, inserisce un numero e poi delega l'inserzione del passo successivo alla seconda, ad una successiva chiamata. Sapete che l'approccio ricorsivo ha alla base l'approccio divide, divide e timpera, quindi ho un problema grosso, lo suddivido nei suoi elementi di base, risolvo i suoi elementi di base e poi richiamo la, la stessa funzione che risolve un altro elemento, quindi ogni volta risolve un problema sempre più piccolo, in questo caso il più piccolo problema da risolvere è quello di inserire il numero nella casella. Quale numero? Direi tutti i numeri. Semplicemente devo provare uno alla volta a inserire tutti i numeri possibili in ogni casella. Quindi cosa rappresenta il livello? Avete visto che la ricorsione ha un livello. Questo livello non è nient'altro che la profondità dell'albero binario che si va a creare, perché ogni volta, su, sui tipi di problemi che vediamo noi, ogni volta che chiamo eh, nuovamente la, la, la funzione, Crea un, un nuovo livello e questo livello corrisponde al fatto che eh, nei, nei computer c'è lo stack, che è quella zona di memoria dove vengono salvate le variabili locali relative ad una funzione. Ogni volta che chiamiamo una funzione viene creato un nuovo livello all'interno dello stack, è per questo che si parla di, di livelli. E questo corrisponde anche al livello dell'albero binario che si viene a creare. Perché dell'albero binario o dell'albero più in generale di qualsiasi grado, perché ad ogni livello devo fare una scelta. Più scelte ho, più rami posso prendere all'interno di questo albero. Comunque, pian piano vediamo tutto. Cosa rappresenta il livello iesimo? Il livello iesimo rappresenta la iesima eh, casella del quadrato. Quindi ogni volta che richiamo la funzione ricorsiva, la richiamo su una casella diversa dalla griglia in modo da partire dalla prima fino all'ultima. Qual è il livello massimo? È N al quadrato, ossia l'ultima casella. Come è fatta una soluzione parziale? Una soluzione parziale, quindi a livello iesimo, cosa mi aspetto di trovare? Mi aspetto una griglia parzialmente riempita. Riempita fino a dove? Riempita fino alla casella iesima, perché, nella casella, perché a livello iesimo devo riempire la casella iesima. Quindi se sono a livello iesimo, vuol dire che tutte quelle prima... Tutte le caselle precedenti sono state completate. E come è fatta una soluzione completa? Abbiamo detto che l'ultimo livello possibile è n al quadrato, n al quadrato corrisponde alla casella in basso a destra, quindi vuol dire che un quadrato completo ha tutti i numeri che vanno da 1 fino a n al quadrato. In questo caso li ho disposti in ordine crescente, ma non è detto che la soluzione sia questa, anzi abbiamo visto che una configurazione del genere è proprio errata. Per perché non, non soddisfa il requisito minimo. Un'altra domanda molto importante, come inizio a ricorsione? Cosa succede a livello 0? A livello 0 il quadrato vuoto, quindi la prima cosa che devo fare è selezionare la prima casella e inserire qualcosa all'interno di essa. Come passo da una soluzione parziale a quella successiva? Ossia, Come genero la soluzione parziale più 1 a partire dalla soluzione parziale? Sono a livello IES, trovo questa griglia che è parzialmente piena. Il livello mi identifica la casella della griglia nella quale devo inserire un nuovo numero. Cosa devo fare? Faccio un ciclo FOR, perché so che devo inserire tutti i numeri che vanno da 1 fino a n al quadrato. All'interno di questo ciclo, diciamo che il primo numero è 0, all'interno di questo ciclo devo controllare se questo numero è già presente nella griglia. Perché la griglia ha n al quadrato posizioni. Devo inserire n al quadrato numeri, è ovvio che questi numeri non possono essere ripetuti. Quindi se quel numero è già presente all'interno della griglia non è un buon candidato, e lo salto. Se invece è un buon candidato perché il numero non è già presente nella griglia, allora posso aggiungerlo. E questo mi rappresenta l'unico passo che devo fare all'interno di ogni livello. È estremamente semplice. Quindi itera su tutti i possibili candidati, si fa sempre così. Si itera sempre su tutti i possibili candidati. Verifico una qualche condizione, in questo caso c'era da verificare una condizione ma in altri casi non c'è nulla da verificare, posso direttamente lanciarmi nella ricorsione. Quindi aggiungo, in questo caso verifico una condizione, aggiungo il nuovo elemento alla soluzione parziale e poi richiamo la ricorsione al livello successivo. Data una soluzione parziale, come faccio a sapere se questa soluzione è valida? Molto semplice, una soluzione parziale in questo specifico problema non è una soluzione valida. Ci sono altri casi in cui una soluzione parziale è una soluzione valida del problema, in questo caso no, perché l'unica soluzione che ci interessa è quella in cui, l'unica potenziale soluzione da valutare è quella in cui la griglia è completa. Se non è completa non mi interessa, non la posso valutare. Dato invece una soluzione completa, quindi una griglia completa, come faccio a sapere se questa soluzione è valida? Molto semplice, devo calcolare la somma delle righe, delle colonne, della diagonale principale e secondaria e confrontare tutte queste somme con magic number. Se, la somma non, se i due numeri non coincidono, semplicemente la soluzione completa non è una soluzione al mio, del mio problema. Ultima domanda, cosa devo fare con le soluzioni complete? Perché... Ci sono diversi casi, cioè ci sono i casi in cui semplicemente mi interessa sapere quante soluzioni un problema ha, e quindi io semplicemente mi limito a contarle. Potrei essere interessato soltanto alla prima soluzione eh, del problema, quindi appena ne trovo una mi fermo e interrompo la ricorsione. Ultima possibilità, le genero e le memorizzo tutte, perché sono interessato a tutte le soluzioni del problema, e questo dipende un po' da come vogliamo affrontare questo problema Vedremo direi che possiamo vederle tutte e tre con le varie sfaccettature necessarie per calcolarle quindi quello che queste domande vi dovrebbero aiutare a fare è cercare di capire come un problema complesso che potrebbe sembrare complesso può essere diviso in tanti piccoli pezzettini e quindi quello che poi si fa è programmare ciascun singolo pezzettino senza più preoccuparsi del problema iniziale tutto complesso si incono così con uno schema che forniamo, abbiamo ancora qualche domanda di carattere più tecnico: ossia, siamo, dobbiamo programmare, quindi dobbiamo scegliere quali sono le strutture di per memorizzare le, la soluzione e memorizzare il livello della ricorsione. In particolare, in questo caso ho una griglia. Come faccio a memorizzare la, la soluzione parziale o completa che sia? La prima possibilità è una griglia, quindi potrei utilizzare la classica matrice stile C, che in Java si dichiara con int aperta quadra, chiusa quadra, aperta quadra, chiusa quadra. Oppure, in alternativa, siccome qualsiasi matrice può essere ricondotta ad un array, potrei utilizzare il classico array statico di Java, quindi int aperta quadra, chiusa quadra però siccome siamo in java e quindi vorremmo sfruttare la potenza, al massimo la potenza del linguaggio oggetti decidiamo di utilizzare un ArrayList, perché in fondo l'array come ho detto non è nient'altro che una matrice in cui tutte le righe si trovano una di fianco all'altra e perché l'array list comunque fornisce tutta una serie di metodi che ci potrebbero interessare e ci risparmiano del codice quindi cerchiamo di, sempre di sfruttare al massimo quello che il linguaggio ci fornisce Qual è la struttura dati per memorizzare lo stato della ricerca e della ricorsione? Ossia, qual è il famoso livello? Come faccio a memorizzare questo livello? Beh, la cosa più semplice che utilizzeremo praticamente in tutti i programmi è una variabile intera che chiameremo step. Per semplicità, step è passo. Quindi, qual è lo scheletro? Questo è lo scheletro del codice che è alla base... Di quasi tutte le funzioni, di tutte le funzioni ricorsive che vedremo. Quindi, quando avete un problema ricorsivo, dopo aver risposto a tutte le varie domande che vi ho fatto vedere prima, dovete chiedervi come faccio a completare questo, questo schemino. Lo potete copiare nel codice in Eclipse e cercare di completarlo. In particolare, ci sono eh, 5 sezioni, direi, A, B, C. Di e, e eh, sono numerate a partire dall'ordine con l'ordine con cui potete affrontarle in particolare partiamo dalla in ciascuna funzione ricorsiva bisogna identificare la condizione di terminazione perché se non identifichiamo la condizione di terminazione succede che continua a richiamare la stessa funzione infinite volte fino a quando poi la, grande, la dimensione dello stack non si esaurisce e quindi avrò una stack exception, stack overflow, exception o qualcosa del genere. Quindi qual è la condizione di terminazione nel nostro caso? La condizione di terminazione abbiamo detto che il massimo livello è n al quadrato, quindi semplicemente devo fare un controllo sul livello, perché il livello coincide con la casella della matrice che stanno andando a riempire. Quindi quando sono arrivato all'ultima casella mi devo fermare, devo valutare la soluzione. Quindi la condizione di terminazione non è nient'altro che il controllo su step uguale uguale a dimensione n al quadrato. Dimensione al quadrato. E in questo do something cosa devo fare? Perché sono nella condizione di terminazione, vuol dire che lì vado a finire se sono arrivato al fondo nell'ultimo livello del mio albero. Cosa devo fare? Devo fare qualcosa perché devo valutare tipicamente la mia soluzione. E se non devo valutarla perché so già che qualsiasi soluzione proposta è valida, allora la devo salvare da qualche parte. Quindi quel do something è molto generico, nel nostro caso, quando abbiamo una soluzione completa, quindi quando abbiamo una griglia completa, dobbiamo valutarlo, cioè sì, dobbiamo calcolare la somma delle righe, delle colonne, della diagonale principale e secondaria, e vedere se coincide con la famosa costante magica. Subito dopo c'è un return. Perché? Perché non devo andare avanti, sono la condizione di terminazione, non devo più andare avanti, perché se andassi avanti richiamerei la stessa funzione. Quindi faccio return perché in questo modo la funzione termina e si passa al livello precedente. Al livello precedente dello stack. Molto semplice. Quindi, secondo passo è generare una nuova soluzione parziale questo l'abbiamo visto come funziona c'è il famoso ciclo for sul, nel ciclo for cosa facciamo? iteriamo su tutti i possibili valori che inseriamo in quella casella i valori sono, sono 9 quindi da 1 a 9 perché ad esempio utilizziamo come dimensione 3 come n3 quindi itero, faccio un ciclo per i che va da 0, i minore di 9 i più più e nel generare una soluzione parziale semplicemente aggiungo alla mia matrice, al mio array nella posizione iesima dove è iesima identificato da level ma abbiamo detto che possiamo chiamarlo step quindi nella posizione step della matrice o dell'array che sia inserisco questa nuova, eh, questo, questo nuovo numero a questo punto chiamo la funzione ricorsiva a volte prima di chiamare la funzione ricorsiva è necessario applicare un filtro un esempio di questo tipo credo che l'abbiate visto ieri nello zaino. Ossia prima di chiamare la funzione ricorsiva dello zaino mi chiedevo ma il componente che ho aggiunto eh, non supera il peso massimo che lo zaino può, può sopportare? O qualcosa del genere? L avete visto ieri. Quindi avete visto una condizione di filtro. In questo caso la condizione di filtro prima della ricorsione non c'è. In realtà c'è però la spostiamo un pochino sopra perché vediamo che questo è lo scheletro generale poi si possono apportare delle piccole modifiche che non, che non rompono lo schema purché si siamo accorti a, a farle correttamente ossia quello che potrei fare è inserire una nuova, un nuovo numero all'interno del quadrato quindi lo inserisco veramente poi mi chiedo ha senso? Se ha senso allora chiamo la funzione ricorsiva, se non ha senso lo tolgo. Oppure potrei spostare il filtro all'esterno e dire, ha senso che aggiunga qualcosa? Sì, no. Se ha senso che lo aggiunga allora lo aggiungo, poi, poi chiamo la funzione ricorsiva e in caso poi lo tolgo. Quindi in base a dove mettiamo il filtro, se lo mettiamo all'esterno o lo mettiamo all'interno, se lo mettiamo all'esterno devo mettere sia B e D all'interno del filtro se lo mettiamo all'interno lo lascio così ossia aggiungo, filtro, tolgo questa è una regoletta base che va sempre applicata, molto semplice quindi qual è il filtro? nel nostro caso controllare se un numero è già inserito nel, nella nostra griglia, perché non voglio inserire numeri duplicati se il filtro se, se si passa la condizione di filtro, allora chiamo la funzione ricorsiva. Poiché è un algoritmo in cui dobbiamo usare il backtrack, cos'è il backtrack? Il backtrack significa ho fatto una decisione, questa decisione ha, portato ad una serie di, ha avuto delle conseguenze, ossia ho scelto di mettere uno nella prima casella, quindi vuol dire che tutte le soluzioni successive avevano uno, ogni, ogni, tutte le soluzioni successive ai vari livelli avevano uno nella prima casella però mettere uno nella prima casella non è stata una scelta furba. Per cui tutto questo ramo dell'albero non ha provato nessuna soluzione. Cos'è il backtrack? È un tornare sui propri passi e dire ok, hai fatto una scelta, non era quella giusta, facciamone un'altra. Quindi il backtrack è un tornare indietro. Se nella B avevo inserito qualcosa, nella D tolgo qualcosa. In questo caso quello che avevo inserito era un numero, nel B, quindi nel punto D lo tolgo. Come dicevo, se invece decido di mettere il filtro subito dopo il for, B e D vanno all'interno del filtro, sempre prima e dopo la funzione ricorsiva. Ma non posso mettere B o D dentro il filtro e lasciare l'altra fuori, devono sempre stare o entrambe dentro o entrambe fuori. Sempre uno prima della funzione ricorsiva, sempre l'altro dopo la funzione ricorsiva. Ci sono alcuni casi particolari in cui è necessario, eseguire sempre delle istruzioni indipendentemente dal punto in cui mi trovo indipendentemente se la soluzione che ho potrebbe essere indipendentemente se il livello mi determina una soluzione del problema e questo è il famoso do always nel punto E quindi sono una sequenza di istruzioni che vengono eseguite sempre vedremo un esempio più avanti in un laboratorio dove proverete a risolvere eh, Razzle che è il gioco in cui eseguirete delle istruzioni in ogni passo della funzione ricorsiva. In questo caso, però, la funzione ricorsiva è abbastanza semplice, quindi è, non, è vuoto. Quindi, come ultima cosa, abbiamo identificato i vari blocchetti, adesso possiamo riempire questo, questo schema. Quindi, quando domani andrete in laboratorio e farete, mi sembra, gli anagrammi, quindi dovrete calcolare tutti gli anagrammi delle parole... Quello che vi consiglio veramente di fare è, uno, provare a rispondere a tutte le domande che abbiamo visto prima e cercare veramente di riflettere per capire, tutto, per capire se veramente le risposte vanno hanno senso. Secondo, pensare a questo schema e cercare di riempire ciascun blocchetto di questo schema. Solo a quel punto, solo dopo che ne avete discusso, che siete certi di quello che avete detto, potete iniziare a scrivere codice. Perché quello che vi assicuro è che se non avete capito qualche parte di questo, di questo processo, vi assicuro il codice che scriverete non funzionerà. Invece, se l'avete capito e avete risposto a, ciascun, a ciascuna parte, molto probabilmente scriverete un codice che funzionerà al primo colpo. Quindi, ehm, avendo risposto a tutte le domande, direi che, potremo, che possiamo buttarci sul codice. Avete delle domande? Cerca quello spiegato finora? Quindi direi di creare un nuovo progetto, JavaFX... Mettiamo come package il solito it.polito.tdp, quadrato magico, scegliamo fxml, lo chiamiamo Square square controller, In realtà adesso direi, lasciamo perdere la parte eh, più grafica, quindi la parte di FXML, anche perché ormai credo che l'abbiate capita molto bene, direi concentriamoci sul model e um, cerchiamo di capire al meglio tutte le possibili soluzioni ricorsive di questo esercizio. Poi lasciamo sì ad una seconda volta la creazione dell'interfaccia grafica per collegarci al model. Quindi creiamo un nuovo package it.pollito tdp quadrato magico.model Creiamo una nuova classe che chiamiamo model Poi fin da subito direi di creare anche una nuova classe che chiamiamo testModel, dove però creiamo già anche il metodo main. Questo perché? Perché in fondo il testModel non è nient'altro che un controller senza l'interazione dell'utente, quindi questo testModel potrebbe essere sostituito dal controller se l'interfaccia grafica fosse implementata. Allora, cerchiamo di eh, avere approccio, un approccio top-down, il più possibile top-down, quindi abbiamo questo grosso problema, cerchiamo di risolverlo senza occuparci subito di, di tutti i dettagli. La prima cosa che voglio definire è un'interfaccia con cui chiamare il mio model, quindi ad esempio sono interessato ad una funzione, quindi che creo un oggetto model, model m, model, model uguale new model. Poi del model vorrei un, un metodo che, data una dimensione, ad esempio 3, mi restituisse tutte le possibili soluzioni, quindi tutti i possibili quadrati per quella dimensione, tutti i possibili quadrati magici. Quindi model.find magic squares e gli passiamo una dimensione 3. Come vorrei che, che mi restituisse questi valori? Allora, abbiamo detto che la struttura dati che noi utilizziamo è un array list. Perché un array list? Perché è quello, che, è quello che Java ci fornisce di più simile. Ad, una lista, a, a, scusate, ad un array perché l'array a sua volta ha una corrispondenza quasi uno a uno con una matrice perché non è nient'altro che una matrice in cui tutte le righe sono messe una di fianco all'altra piuttosto che essere incolo, incolo, incolonnate. Se avete qualsiasi dubbio perché dico qualcosa che ritengo scontato ma che in, in realtà non è, fermatevi veramente senza alcun problema però è brutto che mi venga restituito direttamente una lista che in realtà rappresenta un quadrato. Sarei più interessato ad ottenere una lista di oggetti quadrato che poi al loro interno contengono una lista e tutti gli altri metodi necessari per gestire il quadrato magico. Quindi quello che potrei farmi restituire è un list di square che chiamo solutions che è quello che mi restituisce questo metodo findMagicSquares. Quindi andiamo a implementare questi metodi in particolare. Nel model devo definire un metodo di questo tipo, quindi public list square find magic Squares che accetta una dimensione sotto forma di intero. Poi devo crearmi anche una nuova classe che chiamo Square, che rappresenta il mio quadrato. Quindi importiamo i vari Java Util. Adesso ho scritto return null, giusto perché non ci siano problemi. Quindi cosa succede all'interno del mio find magic squares? Cosa vorrei? Vorrei creare innanzitutto l'oggetto quadrato di dimensione dim, chiamare la funzione ricorsiva su questo oggetto quadrato e poi ritornare tutte le soluzioni possibili. Devo fare tre cose. Uno. Creo un oggetto square, chiamo la funzione ricorsiva, in ultimo ritorno tutte le soluzioni trovate. Come faccio a salvare le varie soluzioni? list square solutions uguale a null ogni volta quindi creo semplicemente una variabile che può contenere il riferimento ad una lista che è solutions ogni volta che entro in questo metodo la prima cosa che faccio è a partire da questa variabile creare una nuova lista quindi new Array list di square, che ovviamente sarà vuota, e se, se trovo qualche soluzione andrò a inserirle. Perché eh, la, la dichiaro globalmente, ma poi la inizializzo all'interno di questo metodo? La dichiaro globalmente all'interno della classe model perché vorrei che la funzione ricorsiva, che non viene implementata all'interno di findMagicSquare, posso accedere a questa variabile perché deve aggiungere le soluzioni eh, alla lista. La inizializzo però ogni volta che entra una funzione findMagesQuares perché ogni volta voglio cancellare tutte le soluzioni da zero. Potrei sì utilizzare il metodo clear se fosse piena e in caso cancellarla, però mi conviene ogni volta crearne una nuova, è più semplice, il codice è più semplice, più compatto. Quindi quello che devo ritornare è semplicemente return solutions. Importo anche java util array list. Quindi detto, la prima cosa è creare un oggetto square, quindi square s uguale a new, cerchiamo di essere un po' più eh, meno concisi. Square, square, uguale a new square, gli passiamo dim. Allora, devo, vuol dire, questo vuol dire che adesso devo creare, devo occuparmi del costruttore di questo soggetto. Quindi vado nella classe Square, abbiamo detto che come struttura dati abbiamo deciso di utilizzare un ArrayList, quindi una lista come struttura dati per la mia griglia. Quindi scrivo List di integer perché inserisco degli interi griglia uguale null e importo list poi vi creo un costruttore public square int dimension e dico griglia uguale new array list Integer, di Integer e importo anche array list. Visto che ci sono potrei anche decidere di salvare localmente la dimensione n, quindi creo una variabile int n che non è nient'altro che la dimensione del mio quadrato, quindi dis.n uguale a dimension aggiungiamo anche dis.griglia giusto per essere coerenti fin qua tutto è chiaro quindi ritorniamo nel model abbiamo creato l'array dove mettere le soluzioni abbiamo creato l'oggetto square adesso devo chiamare la funzione ricorsiva molto semplice, recursive, cosa gli passo? Square e 0. Anzi, per essere più chiari direi int step uguale 0, step. Quali sono i parametri che devo passare alla funzione ricorsiva? Se torniamo al nostro esempio di codice, vediamo che la funzione ricorsiva riceve una serie di parametri, il cui numero è variabile e, e di sicuro riceve sempre level. Level, step, i non sono nient'altro che sinonimi per, per rappresentare la conoscenza del livello di ricorsione a cui mi trovo. Questo in tutte le funzioni ricorsive che noi utilizzeremo c'è sempre. Quindi ricordatevi sempre di mettere questo parametro. Ci sono una serie di variabili di parametri. Quali sono? Sono di sicuro la soluzione parziale. Magari la soluzione parziale può essere salvata in una sola struttura dati, magari in più di una. Quindi per questo il numero è variabile. E magari anche la soluzione è quella definitiva, quindi è una soluzione accettabile potrebbe essere salvata in una struttura dati che passa ogni volta alla funzione ricorsiva in questo caso ho deciso di salvarla in una variabile globale quindi una struttura dati che ha visibilità globale ma avrei potuto benissimo aggiungere solutions eh, alla firma, qui alla signature del metodo recursive quindi sono scelte un po' di programmazione questa è ragionevole perché vorrei cercare di limitare il più possibile i parametri che vengono dati alla funzione ricorsiva, giusto per tenere il più semplice possibile. Che cosa mi ritorna la funzione ricorsiva? In questo caso non mi ritorna niente. Non mi ritorna niente perché intanto tutte le soluzioni salvate vengono salvate all'interno di, sol di, di solutions. Tutte le soluzioni che trovo man mano le salvo all'interno di solutions. Ci sono alcuni casi in cui invece la funzione ricorsiva deve ritornare un sì-no, tipo soluzione trovata, soluzione non trovata, quindi un boolean. Ci sono altri casi in cui invece ritorna una sola soluzione. Nel caso in cui ritorni una sola soluzione, posso scegliere continuare a utilizzare una variabile globale oppure farla ritornare alla funzione ricorsiva. Dipende, non ci sono grosse differenze, neanche in termini di prestazioni direi. In generale, più parametri si hanno, più memoria si occupa, ma diciamo che non è un parametro che vi dovrebbe interessare più di tanto quindi public void, anzi direi private void recursive square square int step quindi questa è la signature del metodo ricorsivo molto semplice vediamo adesso vediamo adesso cosa, cosa fare una cosa che potremmo fare è copiare questa struttura e cercare di completarla quindi focalizziamoci quello che sto cercando di fare è proprio seguire il più possibile l'approccio top down ossia non occuparmi dei dettagli fino a quando non è proprio necessario in questo modo sono sicuro di, soltanto, di creare soltanto le funzioni di cui ho bisogno, senza creare nulla di inutile. Allora, la prima cosa ci dice A, ah, condizione di terminazione. Quindi A, ah, condizione di terminazione. Chi mi ricorda qual è la condizione di terminazione? Tanto l'avete L'ho detta dieci volte, credo. Ormai l'avete capita. Qual è? Step uguale n2. Esatto. Quindi, se step uguale uguale square.n2 n... magari get quindi ho bisogno dall'oggetto square sapere qual è la sua dimensione. Qua do something. Quindi vado nell'oggetto square, creo un int n2 e quindi nel costruttore scrivo this.n2 uguale n per n. E poi creo un getter per la variabile n2, quindi public, get eh, int, get n2, return n2. Quindi se lo step è uguale, uguale, potrei anche scrivere maggiore uguale scriviamolo giusto per completezza anche se non dovrebbe essere necessario quindi se step è maggiore o uguale di n2 cosa devo fare? quindi sono arrivato ad avere una griglia completa cosa devo fare adesso? devo valutarla quindi valuto quindi il do something significa valuto la mia soluzione la, la soluzione trovata diciamo la soluzione qual è? square perché ogni volta richiamo la funzione ricorsiva con due parametri che sono square e step step viene incrementato 1 e square è la soluzione parziale che man mano diventa completa in questo caso siccome sono arrivato alla condizione di terminazione quindi ad avere step uguale a n quadro la soluzione parziale è diventata completa e quindi ha senso valutarla e quindi ha senso che chiami square.check magic constant. If quindi, se sono interessato a mettere un if perché voglio sapere se supera questo check, allora questo vuol dire che devo aggiungere lo square attuale alle solutions, quindi solutions.add square. Poi vi ricordate che siccome sono una condizione di terminazione, quello che devo sempre fare è mettere l'istruzione return al fondo, perché non devo andare oltre. Sia che il quadrato abbia soddisfatto tutti i miei criteri, che in questo caso sono la somma delle varie righe e colonne sia che non l'abbia fatto quindi sia che non sia una soluzione corretta non posso più andare avanti su questo fronte perché ho già, ho già un quadrato completo ho già una griglia completa non ci sono più posti vuoti dove inserire nuovi numeri devo per forza tornare indietro eliminare uno alla volta questi numeri e provare con altri quindi quello che adesso posso fare è implementare questo metodo checkMagicConstant in realtà siccome è un pochino complicato lo facciamo dopo e continuiamo sulla funzione ricorsiva perché altrimenti poi ci perdiamo quindi dopo il punto A devo implementare diciamo che tutti gli algoritmi ricorsivi tutte le funzioni ricorsive sono suddivise in due o tre parti Tre parti se c'è il do always, altrimenti due parti che sono la condizione di terminazione e la generazione di un nuovo candidato. La condizione di terminazione l'abbiamo fatta, adesso ci dobbiamo occupare della generazione di un nuovo candidato, di una nuova soluzione candidata. Come faccio? Tutti quanti hanno un ciclo, hanno un qualche tipo di ciclo, un for o while. Cosa devo mettere in questo ciclo? Allora, ricordiamoci che siamo al livello iesimo, in questo caso siamo a livello 0, ma potremmo essere a livello iesimo se step fosse diverso da 0. Quello che devo fare è domandarmi, cosa devo mettere in, questo, in questa griglia nella posizione step? Perché alla fine il livello non è nient'altro che la posizione, siccome parte da 0, l'array parte da 0, livello 0 vuol dire posizione 0 della matrice, Cosa devo inserire in questa posizione 0? Tutti i numeri che vanno da 1 a n quadro. Ovviamente non è che li inserisco tutti insieme, li inserisco uno alla volta, parto con 1. Quindi faccio una scelta, ad ogni passo faccio una scelta e poi richiamo la funzione ricorsiva affinché continui su questo cammino che è stato determinato da una serie di scelte, in questo caso dal solo mettere 1 nella prima della. ma al secondo passo sarà mettere 1, 2, 3, 4 eccetera. Quindi faccio un ciclo for int i uguale a 0, scusate, uguale a 1 perché i numeri vanno da 1 a n quadro, i minore di square get n2, in realtà minore uguale perché deve essere anche uguale al quadrato, int più più. Questo mi permette di ottenere tutti i numeri che vanno da 1 fino a 9, se la dimensione è 3. Poi abbiamo detto, di sicuro devo aggiungere, devo richiamare la funzione ricorsiva, devo togliere, perché queste sono le istruzioni B, C e D quindi scriviamole square.add i precursive square step più uno square.remove i teoricamente questa, questo codice qua già dovrebbe, se non abbiamo fatto errori dovrebbe già darmi delle soluzioni il problema qual è? è che è estremamente inefficiente già la ricorsione è inefficiente come sistema perché esploro tutto lo spazio delle soluzioni quindi la ricorsione funziona può essere applicata soltanto se la dimensione del problema è piccola perché in questo caso abbiamo una matrice eh, 3x3 quindi 9 numeri avrò 9 livelli di ricorsione però, se avessi una matrice, non so, 9x9, avrei 81 livelli di ricorsione, l'albero generato sarebbe estremamente grosso e molto probabilmente non potrei eseguirlo su, su nessuno dei nostri computer. Quindi, la ricorsione si applica a problemi di piccole e medie dimensioni, a meno che non applichi delle condizioni di filtro così vincolanti da permettere di eliminare diversi rami dell'albero. Quindi, appena inizio a esplorare un albero, un ramo dell'albero ho potuto capire se ha senso continuare a esplorarlo oppure se terminare l'esplorazione e scegliere un altro petto, un altro percorso. Fino ad ora quindi vi è tutto chiaro? Avete dei dubbi? Qualcosa che non è... che non avete capito? No, sembrerebbe chiaro. Qual è il problema? Dicevo che è estremamente inefficiente perché inserisco tutti i numeri, ma li inserisco anche come duplicati. Ossia, se ho inserito nella prima casella un 1, nella seconda casella posso, con il codice così scritto come adesso, potrei di nuovo inserire 1. Ha senso questo? No. Quindi cerchiamo di diminuire un po' la dimensione di questo albero. Non permettiamo di inserire duplicati. Quindi qui possiamo mettere un bellissimo filtro. If square contains i quindi se già lo contiene in realtà siamo interessati al contrario dell'informazione cioè se non lo contiene quindi ci mettiamo un punto esclamativo di fronte se non lo contiene ha senso che inserisca il numero corrente quindi lì corrente Solo se non lo contiene ha senso che lo inserisca. Se, lo, se, se già lo contiene non ha senso. Come dicevo, questo if potrei metterlo in due posizioni. Secondo me questa è la posizione migliore in questo problema. Cioè, no, Un'altra possibilità era quello di metterlo qui. Però devo fare attenzione che, come dicevo, le istruzioni add e remove devono essere esterne all'IF, perché altrimenti cambia la logica del programma. Quindi o l'IF lo metto all'interno, le istruzioni add e remove all'esterno, o all'esterno, come l'ho messo prima, e si add e remove sono all'interno. Cioè devono essere simmetriche rispetto all'IF. Questo perché? Perché se aggiungo, nel, con la stessa logica con cui aggiungo, devo poter rimuovere se invece c'è un if di mezzo vuol dire che c'è qualche variabile che potrebbe far cambiare la logica e quindi che potrebbe far sì che qualcosa che ho aggiunto non venga rimosso o il contrario come dicevo però secondo me la posizione dell'if attualmente migliore è all'esterno allora, direi che che, sì, dire, direi che l'algoritmo la, la, ricorsivo è completo, non c'è bisogno di aggiungere altro. E se eliminiamo questi commenti, vedete che è estremamente compatto come codice. Adesso ci sono un po' di errori perché questi metodi non sono stati implementati. E questo codice cosa mi permette di fare? Mi permette di restituire tutte le soluzioni trovate eh, che soddisfano il criterio del quadrato magico le, e le salva tutte all'interno di questo array solutions un altro caso che poi vedremo è quello di ritornare invece soltanto una soluzione o ritornare il contatore delle soluzioni quindi cosa facciamo adesso? iniziamo a implementare questi metodi quindi iniziamo da contains, add, remove, public, void, add, int, numero, number, griglia, punto add, number, Lo stesso con remove, public void, remove int number, griglia.remove number. Quindi semplicemente creiamo un wrapper sulle funzioni dell'array della list. Cioè, le, creare un wrapper significa nascondere alcune funzionalità dietro un contenitore più grosso che in questo caso non fa nulla di più che richiamare il contenitore all'interno perché square non è nient'altro che un wrapper, una classe wrapper su una, una lista in questo caso come contenitore al suo interno non contiene soltanto la lista ma contiene anche due numeri che sono n e n al quadrato poi vogliamo inserire anche il metodo contains, quindi public boolean contains int number e questo torna il valore di contains applicato sulla lista, quindi return griglia.contains number. Tutto chiaro fino adesso? E qui c'è il metodo più impegnativo che è quello check magic const, quindi controllare se la somma è, è, è corretta, la somma delle righe colonne diagonali è corretta. Quindi public boolean checkMagicConst, un metodo che non accetta, non prende nessun parametro perché abbiamo già tutto quello che ci serve, abbiamo il famoso abbiamo la lista, abbiamo n non ci serve nient'altro in realtà quello che possiamo fare qui è calcolarci quant'è questa costante magica quindi int magic const la, la creiamo lì e la inizializziamo all'interno del costruttore quindi const, uguale abbiamo detto che è n per n al quadrato più 1 diviso 2 quindi check matching const cosa devo fare? devo controllo le righe Devo controllare le colonne e controllare, controllare, le, controllare, le, le, colonne, controllare le diagonali. In realtà all'inizio potrei fare anche un'altra cosa, ossia potrei fare un controllo sulla dimensione, perché prima di valutarlo vorrei essere veramente sicuro che la dimensione della matrice che la matrice sia, sia stata completata, che la griglia sia stata completata. Quindi potrei fare un griglia.size if griglia.size uguale uguale a n2. In realtà sono interessato al contrario, cioè se griglia è diverso griglia .size è diverso n2, quindi potrei mettere diverso qui allora return false quindi adesso devo implementare diversi metodi per controllare cerchiamo di fare tutto il più modulare possibile quindi un metodo per ciascuna specifica funzione, un metodo che, che mi controlla le righe un metodo che controlla le diagonali e un metodo che controlla le colonne. Quindi check rows. Check. Colonne, columns. E controlla diagonali, check diagonals. Diagonals. In realtà su tutti questi ritorneranno un boolean, quindi facciamo una cosa alla volta. Scriviamo private boolean check rows, return true, private boolean check columns. Ritorniamo vero, sto mettendo dei placeholder giusto perché non mi dia troppi errori, private boolean, check diagonals, return true. Quindi ovviamente qui dovrò mettere degli if, quindi if, check rows. Se scrivessi così entrerei nell'IF soltanto se fosse vero. Invece sono interessato a entrare nell'IF se è falso. Quindi ci metto un punto esclamativo di fronte. Quindi se checkRows ritorna falso, entro nel ciclo e ritorno, false, e ritorno false. Perché se è vero, invece voglio continuare tutti gli altri controlli. Quindi lo stesso. IF check columns non soddisfa il criterio, allora return false. If check di diagonal non soddisfa il criterio, ritorno false. Se, se, se invece tu, tutti i criteri sono soddisfatti, ritorno true. Tutto chiaro? Adesso mi devo occupare di implementare i diversi controlli. È possibile provare a fare. Grazie. Sarebbe molto semplice se stessi utilizzando una matrice perché, nella matrice, ho la notazione parentesi quadre che mi permette di identificare in modo univoco un elemento. Purtroppo, però, stiamo utilizzando una lista che di fatto è una struttura dati che però di un pochi... il codice diventa un pochino più complesso per identificare gli elementi all'interno di questa lista quindi vediamo se riusciamo a um, rappresentazione grafica ma ce la facciamo lo stesso Vorrei... faccio soltanto provo a scriverlo Allora, queste sono le posizioni, la prima indica la riga, la seconda indica la colonna, che ci sono in una matrice 3x3. Quello che vogliamo fare è, per prima cosa, iterare su ogni riga e sommare il valore delle cose. Quindi mi fisso sulla riga 0 e itero su 0, 1, 2 e sommo la prima riga. Poi mi fisso sulla riga 1. Itero su 0, 1, 2, sommo la seconda riga e così faccio sulla terza. Quindi proviamo direttamente a farlo. Questa parte la lasciamo commentata, anche questa, giusto per averla come riferimento. Quindi crea un ciclo esterno int i uguale a 0, i minore di n, i più più. Poi utilizzo una variabile eh, temporanea, temp. Faccio un ciclo interno con j int j uguale a 0, j minore dn, j più più. Mi spiace che questo codice sia molto simile al C, ma purtroppo... Non abbiamo grosse alternative in questo caso in Java. Se vogliamo risolverlo, siamo obbligati a utilizzare un qualcosa di simile. Cosa facciamo? Temp più uguale. Quindi il ciclo esterno rappresenta le righe: perché se vedete, si parte da 0, poi andrà a 1, poi andrà a 2, che sono le righe. Il ciclo interno, quindi per ogni riga, itero sulle colonne. È per questo che inizializzo la variabile temp a 0 ogni volta che inizio con una nuova riga, perché voglio sommare tutte le colonne per ciascuna riga. Quindi in questo ciclo sto iterando su tutte le colonne per una determinata riga. Aggiorno temp e scrivo temp più uguale griglia.get, che è il metodo per ottenere un elemento in una determinata posizione cosa devo scrivere qui? IJ, dovrei scrivere questa cosa tra parentesi però siccome non abbiamo la possibilità di passare due valori ma uno solo dobbiamo scrivere la seconda versione ricordatevi che c'è una corrispondenza 1 a 1 tra la prima versione e la seconda versione e se ci pensate è anche abbastanza semplice quindi scriviamo i per n più j. Perché questo funziona? Perché, ad esempio, nel primo ciclo i è 0, i per n, quindi questo dà contributo 0, j invece avrà valore 0, 1 e 2, quindi itero sulla prima riga. Nella seconda riga i avrà valore ehm, 1, 1 per n, n è 3 vuol dire 3, 1 per 3 fa 3, più j, j che inizialmente sarà 0. Perché 3? Perché dovete pensare che questo è, è l'aspetto che ha una matrice, ma nel caso di un array, cioè di, di un array che al suo interno continua una matrice, ho una notazione di questo tipo. Quindi, questo elemento non è più 0,0 ma è 0. 1, 2, 3 via dicendo fino a 8 perché è 9 meno 1 quindi il 3 al suo interno corrisponde a 1, 0 quindi i uguale a 1, j uguale a 0 come facciamo a farlo diventare 3? moltiplico 1 per 3 e aggiungo j quindi 1 per n più j vedete che è semplicemente una formuletta per ricondurci a questo valore alla fine di questo ciclo fuori interno cosa devo controllare che temp sia uguale quindi metto un, ciclo, metto un if if temp è uguale, uguale a magic const dovrebbe chiamarsi così magic const se è diverso, mi confondo sempre, se è diverso a magic const, allora return false. Perché è inutile che faccia tutti i controlli se poi il primo è già sbagliato. Appena ne trovo uno sbagliato, mi fermo. Questo mi permette di fare tutti i controlli su tutte le righe. È chiaro il meccanismo? Un pochino tecnico? C, però dovrebbe essere semplice facciamo la stessa cosa per le colonne se ci pensate quello che differisce cioè se voglio fare la somma delle colonne è un po' come se guardassi la matrice ruotata di 90 gradi quindi quello che potrei fare è invertire i ruoli che hanno i e j quindi potrei copiare benissimo questo codice l'unica cosa che faccio è all'interno di questo temp più uguale sostituire il ruolo di I con il ruolo di cerchiamo un attimo di riflettere sul perché questo funziona riprendo questo esempio funziona perché Inizialmente i ha valore 0, quindi prima riga, in realtà sono invertiti i ha valore 0, quindi i in questo caso si riferisce alle colonne, quindi prima colonna, j si riferisce alle righe, j avrà valore 0, 1 e 2, quindi i è fisso, j va avanti. Posso sommare i valori di queste tre caselle, perché? più pratico quando i è a 0 j sarà 0 quindi andrò per forza nella prima quando i è a 0 e j sarà 1 andrò nella seconda perché j è 1 1 per 3 fa 3 più 0 perché i è a 0 fa 3 e 0 1 2 3 quindi è questo elemento qua quando j sarà a 2 ma i è ancora 0 sarà 2 per 3 che fa 6 più 0 che fa 6, contiamo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi questo elemento qua. Quando i va avanti mi sposto alla colonna successiva, quindi la stessa cosa che facevo prima, soltanto che adesso la faccio sulle colonne, prima la facevo sulle righe, ho semplicemente invertito il ruolo di i e di j. Ultima cosa che devo fare è, è controllare i diagonali. Quindi copiamo di nuovo questa, questo schemino. Come si fanno a controllare i diagonali? Eh, vedete che la diagonale principale è un pattern che è molto interessante. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Benissimo, allora in basso un solo ciclo for. For, hint, i uguale a 0, i minore di n, i più più. la formuletta l'abbiamo già calcolata che è questa qui quella di prima tanto che non abbiamo più i e j ma abbiamo soltanto i perché i è sia indice che, che delle righe che è indice per le colonne dobbiamo soltanto inizializzare int temp uguale a 0 tmp e poi alla fine facciamo il controllo che temp sia uguale alla costante magica se non è così ritorniamo a false in questo modo abbiamo fatto la diagonale principale credo che questi controlli ci basterebbero per essere sicuri che il quadrato magico soddisfi i nostri criteri ehm um, Facciamo velocemente anche l'altro così riusciamo a concludere poi il programma in tempo. Il controllo sulla diagonale secondaria è un pochino più, eh, più difficile perché vedete che un indice scende e l'altro indice sale. Quindi sono opposti l'uno all'altro. Quindi quello che si fa è fare un ciclo che è discendente, quindi int i uguale a n-1, i maggiore o uguale a 0, I meno meno. Tempo lo ridefiniamo uguale a 0. In questo caso, allora, se I è uguale a 0, no, si inizia con I uguale a 2. Quindi, se, semplicemente, di sicuro avremo i che mi rappresenta la prima parte. Come faccio per ottenere, la, ottenere che mi rappresenta la, il secondo indice? Come faccio per ottenere il primo indice? È 0, io ho 2, quindi devo fare n-1, che è la dimensione, meno i, n3-1 che fa 2, 2-2, perché i è 2, fa 0. Se lo moltiplico per n perché sapete che quello che moltiplico per n è sempre l'indice che mi dà le righe questa parte qua n-1-i mi dà lo 0 i mi dà il 2 però siccome non posso utilizzare la notazione tra parentesi quadre perché non è una matrice è un array devo trasformare il primo indice che mi indica le righe in un indice assoluto e quindi devo moltiplicarlo per n è un pochino contorto però se ci pensate la formuletta, se la calcolate, dovrebbe dare il risultato corretto. Allora, qui tutto dovrebbe essere pronto, vediamo se funziona. Ridefiniamo soltanto un metodo um, toString, che mi stampi la lista quindi public string to string voglio semplicemente che mi ritorni la griglia stampata non sarà bellissima a vedere ma è veloce quindi siamo nel model dovremmo aver implementato tutti i pezzetti che ci servono andiamo nel test model otteniamo una lista di soluzioni controlliamo se solutions è diverso da null se è diverso da null vuol dire che ho trovato una soluzione quindi trovata almeno una soluzione se invece è uguale uguale a null nessuna soluzione trovata quindi verso null vorrei anche fare un ciclo sulle diverse facciamo un ciclo fuori avanzato sulle diverse soluzioni quindi for square s due punti solutions system.out .println s .toString quindi chiamiamo il metodo toString su S. Adesso se siamo fortunati e abbiamo fatto le cose correttamente avviandolo forse funziona. Non funziona. Index out of exception 9 di 9, perché eh, quando Aggiungi, ma rimuovi... Dovrebbe essere questo, fatemi solo controllare. No. Allora, pensiamo un attimo. La cosa più semplice quando ci sono errori di questo tipo, che si può fare, è aggiungere una stampa, ovviamente un'alternativa è il debugging, altrimenti è possibile aggiungere una stampa all'inizio della funzione, questa stampa verrà eseguita sempre, e stampiamo square.toString, così cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Ora allora, vediamo che si parte dal re vuoto, inserisco 1, 2, bla bla, arrivo fino a 9. A questo punto dovrei rimuovere, però qui se scrivo number-1 dovrebbe funzionare perché rimuove quello... controllo solo se è qualcosa di semplice che mi è sfuggito altrimenti lo vediamo poi la prossima volta Ah, sì, scusatemi ovviamente. Perché se rimuovo in posizione, ora se dico di rimuovere, cosa rimuovo? L'oggetto in posizione potrei rimuovere due cose: o l'oggetto stesso, oppure l'oggetto in posizione iesima. Quella posizione iesima è lo step. Quindi remove step in square, remove int pose. Quindi griglia, punto remove, int, index, pos. Quindi rimuovo l'ultimo elemento inserito che è quello che si trova in posizione pos. Ecco, ora funziona il problema è che ci stampa tutte le possibili soluzioni. Quindi eliminiamo la stampa di debug che abbiamo inserito nella funzione ricorsiva. Trovate almeno una soluzione, non ci stampa nulla, vabbè, eh, non siamo, no, la stampiamo qui, poi, poi nel codice che vi carico su GitHub evidenzio quali sono le modifiche. Ecco, questo qui, avendo messo la stampa lì, vediamo che ciò che è stampato, questi qui sono tutti i quadrati magici trovati, che sono quelli che hanno soddisfatto il criterio. E molto probabilmente qui non stampa nulla perché stiamo inserendo eh, il riferimento non, non copiando gli oggetti. Però vi correggo l'errore e poi ve lo corto. Buona serata e ci vediamo domani.